Pronto? Ehi, hey, sono il cetriolino Fra, dimmi rapido che sono in compagnia di, di... amici Sì... amici È una bella giornata oggi, andiamo al mare? No, Fra, non ho voglia di uscire Poi abitiamo a Sondrio, come... come ci arriviamo al mare? Ci, ci metteremo una vita... Fra? Dimmi Ma come siamo finiti qua? Siamo quasi arrivati Ma se siamo appena partiti... Fra? Dimmi Ma come siamo finiti qua? Guarda, c'è la piscina con l'aceto! Andiamo a fare un tuffo! No, fra, io resto qui a prendere. A prendere il sole da solo. A prendere il sole da solo. Da solo. Uè, fra fra? Fra fra? Fra, fra? Fra, fra. fra. fra. fra. fra. buona pretendita, fra No. Ah, ma io, io, io pensavo che fossimo amici. No, che, eh, ma non, non ho so. No, Sono sicuro che no, Ah, ma non, vole... non andiamo no, d'accordo. Sì, scopo. No, dai, ma io. Che... Eh. Ehi, hey, compro 12 prevendite! Ah, Ma che cosa stai facendo? Fra! Grazie mille, ciao Fra! Fra, ma per perché l'hai fatto? Perché mancano solo 131 giorni a Natale. E eh, quindi? E quindi regalo le prevendite ai bambini poveri. Fra? Dimmi. Ma come siamo finiti? Ah, vabbè, lasciamo perdere. Guarda, c'è il bar e vengono drink all'aceto. Andiamo a bere qualcosa. No, Fra, io, io resto qui, da solo. Da solo. tu lo Ehi hey, Fra, la vuoi una prevendita? Certo Fra, io, io adoro le feste. Adoro vedere questi gruppi di persone che durante questi eventi fanno di tutto per mettersi in mostra al fine di riempire la loro vuota vita. Come strumento per scappare dalle preoccupazioni solo momentaneamente e affogarle in una sbronza di cocktail di aceto per poi la mattina seguente stare ancora peggio fisicamente.